Una parte importante, ha fatto anche un bellissimo video riguardo ai danni da mascherina, soprattutto nei confronti dei bambini, sia i danni fisici che psicofisici. Queste cose le dobbiamo assimilare per poterci difendere da chi ci attacca. Osservate il, vostro, il suo video, guardatelo, cercatelo. Lui è una persona straordinaria, ha partecipato anche a tante trasmissioni televisive, ha fatto tante interviste ed è qui per noi e per voi. Marco Pacori. Grazie, grazie a tutti. Io sono qua. Eh. In, in doppia veste sia come, come membro fondatore del popolo delle donne che don su, su, su, su, su facebook e, e salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria ma anche come, e, cioè, con, quindi, quindi come, come membro e come papà soprattutto e come specialista io sono uno psicologo psicoterapeuta e quindi posso spiegarvi qual è il danno vero che fanno queste cose questa cosa sui nostri bambini che non è semplicemente una mortificazione non è un'umiliazione non è un qualcosa che semplicemente che, che, che pone una barriera è qualcosa che agisce sul loro cervello considerate che questa questa questa è noi questa bambini viene messa qua non sulla bocca qua in testa i bambini vengono condizionati a eh, perdere delle facoltà o non acquisire delle facoltà che sono e che si sviluppano con l'apprendimento che si sviluppano con l'interazione sociale, soprattutto i bambini più piccoli. Considerate questo ve lo dico da neuroscienziato, esiste un'area nel nostro cervello, si chiama giro fusiforme e serve a. E, a produrre il riconoscimento, l'identificazione dei volti. Questa parte si sviluppa solo se i bambini entrano in contatto con altri bambini, possono riconoscere il volto, possono distinguere l'identità sessuale. Se basta un anno che i bambini indossino questa cosa e perderanno la capacità di distinguere un maschio da una femmina, un amico da un nemico, un insegnante, un adulto da un bambino viene proprio persa, si provoca un'atrofia cerebrale, si provoca una malattia che si chiama prosopoannogia che è una malattia sì, è una malattia che, che, che, che per sé è genetica, ma proprio per il fatto di indossare le mascherine per un tempo prolungato i nostri bambini non saranno più capaci di distinguere un volto da un altro. Ma poi c'è anche un altro fatto importante, questo, questo, quando io me lo metto in faccia, copre la mia espressione facciale, considerate che io sono. Il maggiore esperto italiano, lo dico con presunzione, il maggiore esperto italiano di quello che è l'ambito della comunicazione non verbale, il linguaggio del corpo, ho scritto sei libri, ho fatto tre bestsellers, sono dubbicati in Italia, Spagna, Francia, Russia, eh. quindi ne so, questo... questo impedisce ai bambini di riconoscere il volto. Il nostro volto è fatto da muscoli che si chiamano pellicciai. Questi muscoli servono proprio a produrre delle azioni, proprio a provocare la mimica facciale e, e Vengono, fanno sì che certe aree cerebrali si sviluppino. Queste aree vabbè, ve lo dico anche. Si chiamano solco, si chiamano area fusiforme, si, si chiamano so, area visiva eh, occipitale, si chiamano solco cioè temporale superiore. Queste aree non si sviluppano se i bambini mettono queste cose. Questo cosa significa? Significa che i bambini cresceranno incapaci di individuare e riconoscere le emozioni e questa è una cosa gravissima perché i bambini che hanno... Che questo sarà un danno, intendiamoci, questo non va minimizzato, questo è un danno irreversibile nel senso che non cambia più una volta che i bambini subiscono questo danno diventano lobotomizzati lo capite cosa significa? questo è il danno che il governo vuole fare, questo è il danno che l'azzolina e tutti quelli che la sostengono vogliono fare ai nostri bambini, vogliono creare degli zombie vogliono creare degli bambini degli esseri incapaci di avere una propria individualità tutti in galera, avete ragione, tutti in galera Ma perché? Perché non è... perché? Galera, galera, galera Questo è... Questo è un modo, è un modo per, per inibire, per bloccare le, lo sviluppo del cervello dei bambini, vi rendete conto? È una cosa terrificante, sì, sì. Allora, e quindi vi dico: non permettiamolo non permettiamo questa cosa, buttiamo via convincete tutte le mamme parlatene, discutetene se trovate una mamma un insegnante che obbliga i bambini non permetteteglielo, perché un giorno può passare ma un anno solo basta per bloccare lo sviluppo cerebrale quindi non permettetelo è una cosa ignobile è un assassino del cervello quindi vi dico, basta, questo, come, come la, la mia, la mia eh, la collega che mi ha piaciuto, bruciamoli, Questa è una cosa veramente da buttare via, via, via, via.